Questa è l'acqua di David Foster Wallace Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e incontrano un pesce più anziano che nuotando in direzione opposta fa loro un cenno di saluto e poi dice Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua? I due giovani pesci continuano a nuotare per un po' e poi uno dei due guarda l'altro e gli chiede ma cosa diavolo è l'acqua? La storia che ho appena raccontato è forse una delle migliori tra le meno stupidamente convenzionali nel genere ma se vi state preoccupando che io pensi di presentarmi qui come il vecchio pesce saggio spiegando cosa sia l'acqua a voi giovani pesci beh, vi prego, non fatelo non sono il vecchio pesce saggio il succo della storia dei pesci è solamente che spesso le più ovvie e importanti realtà sono quelle più difficili da vedere e di cui parlare. Espresso in eh, linguaggio ordinario, naturalmente diventa subito un banale luogo comune ma il fatto è che nella trincea quotidiana in cui si svolge l'esistenza degli adulti i banali luoghi comuni possono essere questioni di vita o di morte o meglio è questo ciò che vorrei cercare di farvi capire in questa piacevole mattinata di sole. Chiaramente l'esigenza principale in discorsi come questo che si suppone vi parli del significato della vostra educazione umanistica e provi a spiegarvi che il diploma che state per ricevere ha un effettivo valore sul piano umano e non soltanto su quello puramente materiale. Per questo lasciatemi esaminare il più diffuso stereotipo nei discorsi fatti a questo tipo di cerimonie, ossia che la vostra educazione umanistica non consista tanto nel fornirvi delle conoscenze quanto nell'insegnarvi a pensare. Se siete come me quando ero studente, non vi sarà mai piaciuto ascoltare questo genere di cose e avrete tendenza a sentirvi un po' insultati dall'affermazione che dobbiate aver bisogno di qualcuno per insegnarvi a pensare. Se la vostra assoluta libertà di scelta su cosa pensare vi sembrasse troppo ovvia per perdere del tempo a discuterne, allora vorrei chiedervi di pensare al pesce e all'acqua e a mettere tra parentesi anche solo per pochi minuti il vostro scetticismo circa il valore di ciò che è completamente ovvio. Il punto che vorrei sottolineare qui è che credo che questo sia una parte di ciò che vuole realmente significare insegnarmi a pensare, a essere un po' meno arroganti, ad avere anche solo un po' di coscienza critica su di me e le mie certezze, perché una larga percentuale di cose sulle quali tendo ad essere automaticamente certo risulta essere totalmente sbagliata e deludente. Ho imparato questo da solo e a mie spese e così immagino sarà per voi una volta laureati. Ecco un esempio della totale falsità di qualche cosa su cui tendo ad essere automaticamente sicuro. Nella mia esperienza immediata, tutto tende a confermare la mia profonda convinzione che io sia il centro assoluto del mio universo. La più reale, vivida e importante persona che esista. Raramente pensiamo a questa specie di naturale, fondamentalmente egocentrismo, perché è qualche cosa di socialmente odioso. Ma in effetti è lo stesso per tutti noi. È la nostra configurazione di base codificata nei nostri circuiti fin dalla nascita. Pensateci, non c'è nessuna esperienza che abbiate fatto di cui non ne siate il centro assoluto. Il mondo, così come voi lo conoscete, è lì davanti a voi, e dietro di voi, o alla vostra sinistra, o alla vostra destra, sulla vostra tv, o sul vostro schermo, e così via. I pensieri e i sentimenti delle altre persone devono esservi comunicati in qualche modo, ma i vostri sono così immediati, urgenti, reali. Adesso vi prego di non pensare che io voglia farvi una lezione sulla compassione, o la sincerità, o altre cosiddette virtù. Il problema non è la virtù, il problema è di scegliere di fare il lavoro, di adattarsi e affrancarsi della configurazione di base, naturale e codificata in noi, che ci fa essere profondamente e letteralmente centrati su noi stessi e ci fa vedere e interpretare ogni cosa attraverso questa lente del sé. Questo problema è veramente molto complicato, probabilmente la più pericolosa conseguenza di un'educazione accademica, almeno nel mio caso, è che ha permesso di svilupparmi verso della roba super intellettualizzata, di perdermi in argomenti astratti dentro la mia testa, invece di fare semplicemente attenzione a ciò che mi capita sotto il naso, fare solo attenzione a ciò che capita dentro di me. Come saprete già da un pezzo è molto difficile rimanere consapevoli e attenti invece di lasciarsi ipnotizzare dal monologo costante all'interno della vostra testa. Potrebbe anche stare succedendo in questo momento. Vent'anni dopo essermi laureato sono riuscito letteralmente a capire che lo stereotipo dell'educazione umanistica che vi insegna a pensare è in realtà solo un modo sintetico per esprimere un'idea molto più significativa e profonda imparare a pensare vuol dire in effetti imparare a esercitare un qualche controllo su come e cosa pensi significa anche essere abbastanza consapevoli e coscienti per scegliere a cosa prestare attenzione o come dare un senso all'esperienza perché se non potrete esercitare questo tipo di scelta nella vostra vita adulta allora sareste veramente nei guai pensate al vecchio luogo comune della mente come ottimo servitore ma pessimo padrone questo come molti luoghi comuni Così inadeguati e poco entusiasmanti in superficie in realtà esprime una grande e terribile verità non a caso gli adulti che si suicidano con armi da fuoco quasi sempre si sparano alla testa sparano al loro pessimo padrone e la verità è che molte di queste persone sono in effetti già morte molto prima di aver premuto il grilletto e vi dico anche quale dovrebbe essere l'obiettivo reale su cui si dovrebbe fondare la vostra educazione umanistica come evitare di passare la vostra confortevole, prosperosa, rispettabile vita adulta come dei morti incoscienti schiavi delle vostre teste e della vostra solita configurazione di base per cui in ogni momento siete unicamente, completamente, imperiosamente soli? Questo potrebbe suonarvi come un'iperbole o un'astrazione senza senso. Cerchiamo di essere concreti. Il fatto puro e semplice è che voi laureati non avete ancora nessuna idea di cosa in ogni momento significhi vivere. Questo perché nessuno parla mai in queste cerimonie della laurea di una grossa parte della vita adulta. Questa parte include la noia, la routine. La meschina frustrazione. I genitori e i più anziani tra di voi sapranno anche troppo bene di cosa sto parlando. Tanto per fare un esempio. Prendiamo una tipica giornata d'adulto. E voi che vi svegliate la mattina, andate al vostro impegnativo lavoro da colletto bianco laureato all'università e lavorate duro per 8 o 10 ore, fino a che alla fine della giornata siete stanchi e anche un po' stressati e tutto ciò che vorreste sarebbe di tornarvene a casa, godervi una bella cinetta e forse rilassarvi un po' per un'oretta per poi ficcarvi presto nel vostro letto perché evidentemente dovrete svegliarvi presto il giorno dopo per ricominciare tutto da capo. Ma a questo punto ricordate che non avete nulla da mangiare a casa. Non avete avuto tempo di fare la spesa questa settimana a causa del vostro lavoro così impegnativo per cui uscendo dal lavoro dovete mettervi in macchina e guidare fino al supermercato. È l'ora di punta e il traffico è parecchio intenso per cui per arrivare al supermercato ci mettete moltissimo tempo e quando finalmente arrivate lo trovate lì pieno di gente perché naturalmente è proprio il momento del giorno in cui tutti quelli che lavorano come voi cercano di sgusciare in qualche negozio di alimentari e il supermercato è disgustosamente illuminato e riempito con della musica pop commerciale ed è proprio l'ultimo posto in cui vorreste essere ma non potete entrare e uscire rapidamente, vi tocca vagare su e giù tra le corsie caotiche di questo enorme negozio super illuminato per trovare la roba che volete dovete manovrare con il vostro carrello scassato nel mezzo delle altre persone, anche loro stanche, di fretta come voi, con i loro carrelli, eccetera eccetera. Ci do un taglio poiché è una cerimonia piuttosto lunga. E alla fine riuscite a raccogliere tutti gli ingredienti della vostra cena e scoprite che non ci sono abbastanza casse aperte per pagare, anche se è l'ora di punta di fine giornata, così la fila per pagare è incredibilmente lunga, che è una cosa stupida e che vi fa arrabbiare, ma voi non potete sfogare la vostra frustrazione sulla povera signorina tutta agitata alla cassa che è super stressata da un lavoro la cui noia quotidiana e insensatezza supera l'immaginazione di ognuno di noi qui in questa prestigiosa università. Ma in ogni modo finalmente arrivate in fondo a questa fila, pagate per il vostro cibo e vi viene detto buona giornata con una voce che è proprio la voce dell'oltretomba. Quindi dovete portare quelle orrende e sottili buste di plastica del supermercato nel vostro carrello con una ruota impazzita che spinge in modo esasperante verso sinistra, di nuovo attraverso il parcheggio affollato pieno di buche e di rifiuti e guidare verso di casa, di nuovo attraverso il traffico dell'ora di punta, lento, intenso, pieno di sov. A tutti noi questo è capitato, certamente, ma non è ancora diventato parte della routine della vostra vita effettiva di laureati, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, ma lo sarà. Inoltre ci saranno tante altre routine apparentemente insignificanti, noiose e fastidiose, ma non è questo il punto. Il punto è che è proprio con stronzate meschine e frustranti come questa che interviene la possibilità di scelta. Perché il traffico e le corsie affollate del supermercato e la lunga coda della cassa mi danno il tempo di pensare e se io non decido in modo meditato su come pensare e a cosa prestare attenzione, sarò incazzato e infelice ogni volta che andrò a fare la spesa. Perché la mia naturale configurazione di base è la certezza che situazioni come questa riguardino solo me, la mia fame, la mia stanchezza, il mio desiderio di andarmene a cena e mi sembrerà che ogni altra persona al mondo stia lì ad ostacolarmi. E chi sono poi queste persone che mi ostacolano? E guardate come molti di loro sono repellenti come sembrano stupidi e bovini e con occhi spenti e non umani nella coda della cassa o anche come è fastidioso e volgare che le persone stiano tutto il tempo a urlare nei loro cellulari mentre sono nel mezzo della fila e guardate quanto tutto ciò sia profondamente e personalmente ingiusto oppure se la mia configurazione di base è più vicino alla coscienza sociale e umanistica. Posso passare un bel po' di tempo nel traffico di fine giornata a essere disgustato da tutti quei grossi stupidi SUV, hammers e furgoni con motori a 12 valvole che bloccano la strada e consumano il loro costoso, egoistico sorbatoio da 40 galloni di benzina. E posso anche soffermarvi sul fatto che gli adesivi patriottici e religiosi sembrano essere sui veicoli più grandi, più disgustosamente egoistici, guidati dai più brutti, più incoscienti e aggressivi dei guidatori. Attenzione, questo è un esempio di come non bisogna pensare. E posso pensare che i figli dei nostri figli ci disprezzeranno per aver sprecato tutto il carburante del futuro e aver probabilmente fottuto il clima e che noi tutti siamo viziati stupidi e egoisti e ripugnanti e che la moderna civiltà dei consumi faccia proprio schifo e così via. Avete capito l'idea? Se scelgo di pensare in questo modo in un supermercato o sulla superstrada, va bene, un sacco di noi lo fanno. Tranne che il fatto di pensare in questo modo diventa nel tempo così facile e automatico che non è più nemmeno una vera scelta, diventa la mia configurazione di base. È questa la modalità automatica in cui si vive le parti noiose, frustranti e affollate della vita da adulto quando si sta operando all'interno della convinzione automatica, inconscia di essere il centro del mondo e che i tuoi bisogni, i tuoi sentimenti prossimi sono ciò che determina la priorità del mondo intero. In realtà, naturalmente, ci sono molti modi diversi di pensare in questo tipo di situazioni. Nel traffico, con tutte queste macchine ferme e immobili davanti a me, non è impossibile che una delle persone nel sub abbia avuto un orribile incidente d'auto nel passato e adesso sia così terrorizzata dal guidare che il suo terapista le ha ordinato di prendere un grosso e pesante SUV così che possa sentirsi abbastanza sicura quando guida, o che quell'hammer che mi ha appena tagliato la strada sia forse guidato da un padre il cui figliolo è ferito o malato nel sedile accanto a lui e stia cercando di portarlo in ospedale ed abbia quindi legittimamente molta più fretta di me, in effetti sono io che blocco la sua strada, oppure posso sforzarmi di considerare la possibilità che tutti gli altri nella fila alla cassa del supermercato siano stanchi e frustrati come lo sono io e che alcune di queste persone probabilmente abbiano una vita molto più dura, noiosa e dolorosa della mia. Di nuovo, vi prego di non pensare che vi stia dando dei consigli morali o vi stia dicendo che dovreste pensare in questo modo o che qualcuno si aspetta da voi che lo facciate. Perché è difficile, richiede volontà e fatica e se voi siete come me in certi giorni non sarete capaci di farlo. o Più semplicemente non ne avrete voglia ma molte altre volte se sarete abbastanza coscienti da darvi la possibilità di scegliere potrete scegliere di guardare in un altro modo a questa grassa signora super truccata e con gli occhi spenti che ha appena sgridato il suo bambino nella coda alla cassa forse non è così sempre forse è stata sveglia per tre notti di seguito tenendo la mano del marito che sta morendo di un cancro alle ossa o forse questa signora è l'impiegata meno pagata della motorizzazione che proprio ieri ha aiutato vostra moglie a risolvere un orribile e snervante problema burocratico con alcuni piccoli atti di gentilezza amministrativa va bene nessuno di questi casi è molto probabile ma non è nemmeno completamente impossibile dipende da cosa volete considerare se siete automaticamente sicuri di sapere cos'è la realtà e state operando sulla base della vostra configurazione di base, allora voi, come me, probabilmente non avrete voglia di considerare possibilità che non siano fastidiose e deprimenti. Ma se imparate realmente a concentrarvi, allora saprete che ci sono altre opzioni possibili. Avrete il potere di vivere una lenta, calda, affollata esperienza da inferno del consumatore e renderla non soltanto significativa, ma anche sacra, ispirata dalle stesse forze che formano le stelle, amore, amicizia, la mistica unità di tutte le cose fuse insieme. Non che la roba mistica sia necessariamente vera, la sola Cosa che è vera con la V maiuscola e che sta a voi deciderlo di vederlo meno. Questa credo sia la libertà data da una vera educazione, di poter imparare ad essere ben adattati. Voi potrete decidere con coscienza che cosa ha significato e cosa non lo ha. Potrete scegliere in cosa volete credere. Ed ecco un'altra cosa che può sembrare strana ma che è vera. Nella trincea quotidiana in cui si svolge l'esistenza degli adulti non c'è posto per una cosa come l'ateismo. Non è possibile non adorare qualche cosa, tutti credono se adorerete il denaro o le cose se a queste cose affiderete il vero significato della vita allora vi sembrerà di non avere mai abbastanza è questa la verità adorate il vostro corpo e la bellezza e l'attrazione sessuale vi sentirete sempre brutti e quando i segni del tempo e dell'età si cominceranno a mostrare voi morirete un milione di volte prima che abbiano ragione di voi e il cosiddetto mondo reale non vi scoraggerà nell'operare con la configurazione di base, poiché il cosiddetto mondo reale degli uomini, e del denaro e del potere canticchia allegramente sul bordo di una pozza di paure, rabbia e frustrazione e desiderio e adorazione di sé la cultura contemporanea ha imbrigliato queste forze in modo da produrre una ricchezza straordinaria e comodità e libertà personale la libertà di essere tutti dei signori di minuscoli regni grandi come il nostro cranio soli al centro del creato questo tipo di libertà ha molti lati positivi ma naturalmente ci sono molti altri tipi di libertà la libertà del tipo più importante richiede attenzione e consapevolezza e disciplina e di essere veramente capaci di interessarsi ad altre persone e a sacrificarsi per loro più e più volte ogni giorno in una miriade di modi insignificanti e poco attraenti. Questa è la vera verità, questo è essere istruiti e capire come si pensa. L'alternativa è l'inconscienza, la configurazione di base, la corsa al successo e il senso costante e lancinante di aver avuto e perso qualcosa di infinito so che questa roba probabilmente non vi sembrerà molto divertente o ispirante. In questo consiste però, per come la vedo io, la verità con la V maiuscola scrostata da un sacco di stronzate retoriche. Certamente siete liberi di pensare quello che volete di tutto questo. La verità con la V maiuscola è sulla vita prima della morte. Niente di tutta questa roba è sulla morale, o la religione, o il dogma, o sul grande problema della vita dopo la morte. La verità con la V maiuscola è sulla vita prima della morte, è sul valore reale di una vera istruzione che non ha quasi nulla a che spartire con la conoscenza e molto a che fare con la semplice consapevolezza. Consapevolezza di cosa è reale ed essenziale, ben nascosto ma in piena vista davanti a noi, in ogni momento. Per cui non dobbiamo smettere di ricordarci più e più volte. Questa è acqua. Questa è acqua.